Si sente? Sì, vai. Ok, eh, buonasera a tutti e a tutti, eh, grazie a Loredana in particolare per eh, aver organizzato questi eh, due giorni e per avermi invitato a, a prendere parte alla, alla discussione. E, mh, io provo ad aggiungere mh, alcune considerazioni alle tante interessantissime cose che ho eh, ascoltato e parto proprio dal, dal, dall'intervento che faceva eh, poco fa eh, Francesco Musumeci eh, perché eh, secondo me ha messo a fuoco eh, in maniera molto sintetica ed efficace eh, una cosa su cui secondo me noi non diciamo dobbiamo eh, come dire tenere lo sguardo ben, ben attento a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che eh, siamo in un tornante storico che ha messo eh, in, diciamo, in crisi eh, sia le istituzioni sovranazionali della globalizzazione, sia diciamo, lo Stato neoliberista per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni. Eh, cito per titoli, perché sono state cose ampiamente diciamo, dibattute in questi due giorni, eh, dalla pandemia che ha diciamo, mostrato la eh, necessità di un rilancio, di un'idea eh, pubblica di, di sanità e di scuola, eh, esattamente il contrario del modello che ci descriveva Tonia Guerra durante il suo intervento, diciamo, sull'autonomia eh, differenziata, eh, la messa in discussione, diciamo, della, della globalizzazione, eh, come ha trionfato per, per almeno 30 anni, e diciamo, lo, lo vediamo nel riattivarsi dei due fronti del, diciamo, della Nato e dei BRICS, eh, la necessità, lo diceva molto bene Francesco Campolongo, eh, di un intervento pubblico per gestire seriamente eh, la transizione ecologica e la rivoluzione digitale. Credo diciamo, che in questo sconvolgimento serva anche diciamo, riattrezzare eh, una prospettiva meridionalista che stia diciamo, dentro... Uh, questo tornante storico uh, così intenso e così uh, periodizzante. Uno sguardo meridionalista, aggiornato, e un posizionamento meridionalista che invece uh, è più che mai necessario nel momento in cui, uh, l'abbiamo visto con lo strategic concept della Nato, uh, si va diciamo, riarticolando e rafforzando una prospettiva diciamo uh, euroatlantica e uh, una nuova marginalizzazione, dell'euro mediterraneo in cui continuano ad esserci eh, stragi degli ultimi, pensiamo a quello che è successo eh, a Melilla pochi, pochissimi giorni fa, pensiamo a quello che sta succedendo eh, in Libia, pensiamo alle stragi del Mediterraneo e pensiamo al ruolo eh, d'ordine che viene eh, assegnato eh, al, al gendarme turco. Eh, quindi diciamo ehm, una... Uh, ridislocazione appunto uh, e uh, una diciamo uh, ristrutturazione dell'asse uh, nord atlantico euroatlantico che Consegna diciamo, l'Europa mediterranea eh, a, a un ruolo di, eh, di periferia, e ha molto ragione eh, Francesco Campolongo quando ci sollecita a ragionare eh, sul fatto che noi, a differenza del, dei paesi dell'America Latina, eh, probabilmente stentiamo a diciamo, autorappresentarci come periferia e come colonia eh, e eh, diciamo a fare i conti, oddio mio, eh, a fare i conti eh, con il eh, carattere ansiogio altro che l'eco-ansia quale carattere ansiogeno di Loredana è, è fortissimo, scherzo, cerco di stringere, e eh, a fare i conti eh, con ehm, diciamo l'assenza, la desertificazione, non solo quella diciamo, eh, concreta e reale eh, ma anche con quella diciamo, dei soggetti intermedi che ci eh, probabilmente fa somigliare eh, molto più per l'assenza di una società eh, di soggetti intermedi, di una società civile organizzata eh, a quello che un tempo eh, si, eh, diciamo, appunto con categorie gramsciane avremmo chiamato un tipo di società eh, orientale. E in questa diciamo, eh, ristrutturazione globale si inserisce anche la crisi dello Stato neoliberista eh, pensiamo diciamo, semplicemente a quello che sta accadendo in Italia, eh, con analogie secondo me eh, molto visibili con eh, diciamo, la crisi dello Stato liberale eh, successiva eh, alla Prima Guerra Mondiale. Eh, pensiamo semplicemente a quanto eh, la maggioranza della guerra e il governo della guerra siano distanti eh, da un'opinione pubblica, eh, che non vuole la guerra e non vuole l'invio di armi, allora per la verità c'era diciamo, anche una maggioranza parlamentare contraria contrario all'ingresso dell'Italia in guerra, oggi purtroppo ci troviamo in uno scenario diverso. Pensiamo a quanto sia visibile la frattura eh, fra il governo che investe in spese militari e diciamo, un'opinione pubblica che non solo non vuole la guerra, non vuole l'invio di armi, ma pone la questione sociale e la questione ambientale. E pensiamo anche sul terreno dell'informazione, che credo che non possiamo eh, derubricare, quanto ormai diciamo i media mainstream, eh, tutti diciamo, intenti al eh, bombardamento filo atlantico abbiano una capacità di scarsa presa sull'opinione pubblica popolare E in questo si inserisce anche diciamo, una frattura eh, nord-sud e la necessità di un nuovo eh, meridionalismo che sappia guardare non soltanto alla questione meridionale come questione europea ed euro-mediterranea, ma anche diciamo, alla peculiarità della questione meridionale nel, diciamo, nella storia d'Italia. Ehm, Cito soltanto alcuni esempi, non ha uh, fatto benissimo Tony appunto uh, a dirci come uh, l'autonomia differenziata sia diciamo in realtà una propagine dello stato neoliberista proprio nel momento in cui ripropone uh, un modello competitivo uh, e anche diciamo nei criteri di ripartizione dei fondi voglio semplicemente ricordare un dato quanto sia più alta la dispersione scolastica nelle regioni meridionali rispetto alle regioni centro-settentrionali. Eh, venendo veramente con un, con un flash, mi scuso per diciamo, la politicità a, a, al, al che fare, eh, sempre per restare dentro un paragone contro, eh, diciamo, con la prima guerra mondiale innanzitutto io credo che sia necessario costruire una nuova Zimmerwald considerando diciamo, come eh, i partiti socialdemocratici europei e non solo purtroppo siano diciamo, magna pars di questa scelta euroatlantica eh, e guerra fondaia io credo che si tratti realmente di costruire un internazionale eh, pacifista eh, allo stesso tempo si tratta di aggiornare diciamo, la critica eh, meridionalista eh, negli anni eh, diciamo eh, 90 dell'Ottocento eh, si criticava giust giustamente un protezionismo che agevolava l'industria del nord e eh, la grande proprietà terriera al sud eh, successivamente nei Primi anni del Novecento si criticava il Giolitti ministro della Malavita nonostante le leggi speciali sul meridione. Oggi noi dobbiamo, dobbiamo avere la stessa diciamo profondità di pensiero nel criticare eh, appunto non solo il progetto nefasto di autonomia differenziata, ma anche diciamo. Uh, la regressione ecologica che vogliono far pa pagare in particolare alle regioni meridionali penso uh, e chiudo veramente al progetto diciamo uh, di uh, raddoppio del, del gas, gasdotto TAP per fare soltanto un esempio o al progetto del nuovo inceneritore su Roma uh, secondo me noi abbiamo il compito di far partire da sud finisco e sto finendo uh, di far partire da sud uh, un'alternativa popolare che renda visibili le fratture eh, di cui parlavo prima, eh, che sappia allo stesso tempo intrecciare eh, la questione meridionale con la questione pace, con la questione ambientale, con eh, la frattura fra elite e popolo, diciamo una rivoluzione eh, posizionata eh, politicamente a sud, Uh, e chiudo su questo, uh, che renda visibile l'invisibile. Uh, io ho imparato negli anni del mio mandato parlamentare a uh, rileggere la questione meridionale attraverso la composizione della popolazione carceraria, in cui gran parte, diciamo, delle eh, persone detenute anche nei, diciamo, regimi di alta sicurezza e della popolazione carceraria comune eh, è meridionale. È diciamo, un'altra faccia della crime migration di cui ci parlava eh, Angela Davis eh, quando appunto nella sua riflessione intersezionale e abolizionista parlava della criminalizzazione e dell'incarcerazione delle persone di colore. Eh, credo che davvero il posizionamento a sud eh, ci consenta oggi uno sguardo intersezionale e una proposta di alternativa popolare e radicale. Grazie Ele, c'è un applauso qua in sala